Ciao e benvenuti a un nuovo video! Allora, oggi andiamo a scoprire la nuova collezione di Mesauda che è la Bar Harmony quindi è una collezione interamente dedicata ai naturali e che con la primavera trovo perfetti Allora, collezione che da quello che ho visto ma devo ancora aprire tutto è composta da vari prodotti ed vi dico subito perché sono ancora qui chiusi ma lo so e dopo li guarderemo assieme che eh, questa collezione è stata inviata per intero alle influencer grandi mentre è stata suddivisa un po' per noi più piccole quindi c'era la possibilità di avere il make up occhi o il make up labbra è centrato sui due quindi non ci sono correttori fondotinta, cipria, è tutto centrato sul non il sul occhi labbra, io ho l'occhi, quindi tutta la parte occhi, ho visto che ci sono dei rossetti molto belli ed magari posso provare ad acquistare qualcosa per vederlo, potevo farlo prima del video? Sì, ma mi è arrivato da poco e volevo mostrarvelo subito finché è la novità, anche perché finché è la novità ed è scontabile, quindi con gli sconti da Pinalli, Douglas oppure in giro ci sono degli sconti con i codici sconti che hanno loro periodicamente e iniziamo a guardarla. Appoggio qui. Abbiamo due palettine che adesso apriamo e sbocciamo, la 204 Warm Nude e la 205 Cool Nude che sono piccine e dopo le apriamo e sbocciamo tutte. Ma volevo mostrarvi anche gli altri due prodotti. Eccoli qua. Che Così a occhio uno deve essere il mascara. Non ho spento il telefono. Allora questo dice Essential Black. Ok, e che cos'è? Perché questo non l'avevo capito. Matita occhi multifunzionale lunga tenuta che può essere utilizzata come eyeliner, ombrette casual, texture cremosa e fondente per un payoff immediato immediata ma facile da sfumare eccoci ci piace già andiamo a vederla è eh, questa ok il colore scusate è il 202 senza il black immagino che sia nera bella bella alla mina automatica ok swatcho questo e poi vado a spegnere il telefono wow è morbidissima, cremosissima. Sopremmo a sfumare. Allora, ho provato a sfumare la riga sotto. Eccola. E si sfuma benissimo. Ora vediamo quella sopra, se resta nera così intensa, se asciuga o oh che cosa. Intanto andiamo avanti. E quindi la mascara sarà questo. Uncovered. Vediamo cosa dice prima di aprirlo. Mascara dall'alta concentrazione di naturalità texture cremoso e avvolgente ed azione extra volumizzante. Ok, il pack è qualcosa di molto carino, molto semplice, ma mi piace. Scusate, un attimo. Portate pazienza, ma a un certo punto dico va bene. A fare il video, ho messo il telefono in carica e là in fondo alla stanza partono le notifiche a manetta. Torniamo al nostro mascara. Allora, abbiamo detto che è illuminante. illuminante. Il mascara è illuminante, sarà allungante. Bello il pec e bello lo scovolino. Mi piace molto, mi dà un senso di compatto illuminante sì grazie a queste settole, ma nello stesso tempo è bello mi dà un senso di facile da utilizzare. Proveremo ed vi dirò, anche perché adesso andiamo alle palette che è la cosa che ci piace di più, ovviamente. In tutto questo di palette prima di, di brutto, palette di Mesauda nel periodo sono in fissa con una collezione vecchia. La Bohemian può essere la sto rivalutando e davvero adorando, ve lo dico perché l'ho rivalutata, mi, piace, mi sta piacendo tanto, trovo che abbia dei prodotti, sto tirando sulle mani perché devo fare le swatch, mi sta piacendo tantissimo, c'è proprio i prodotti, i colori, belli pigmentati, grande durata, senza fallout, rivalutata, forse quando è uscita non ero in quei toni di colore, rivalutata tantissimo se la trovate in promozione prendetela palettine allora abbiamo la cool nude e la warm nude quindi avremo i toni più caldi e più freddi andiamo ad aprirle tutte e due e non vi sto dicendo i prezzi perché in base a dove li acquistate ci possono essere sconti e promozioni dal 20 al 30% quindi i prezzi sono un po' molto indicativi allora partiamo con la Warm Nude che deve sapere che mi piace di più quindi con i nude caldi è fatta così all'esterno ha lo specchietto plastica ok specchietto cartone wow ma mi piace molto semplice molto nude molto nude però c'è un po di opaco un colore eh, panna un marrone opaco dei de shimmer buona combinazione ma sbocciamo. allora partiamo con il primo opaco poi andiamo con sweet earth che è un satinato e poi Hot Cheeks che è il marrone opaco e devo dire che è un marrone opaco che non è polveroso, e già questo per me è un miracolo. Andiamo a vicino alla matita: quindi uno, due e tre. Il colore burro non si vede. Il primo satinato è bellissimo, è uno shimmer. È una shimmer anche bello aspettate se provi a ripassarlo diventa ancora più intenso bello molto bello perché non mi sono preparata le salviette struccanti, non me lo chiedete ma ho tutto qui. allora forse ve le ho già parlato di queste non è un <ride> le ho comprate io non è assolutamente un come si chiama una sponsorizzazione queste della Nivea ve le faccio vedere mi piacciono per le swatch oppure per rimuovere gli eccessi di trucco, i residui di trucco dopo che mi sono struccata. E oltretutto sono biodegradabili, quindi facciamo anche meno male all'ambiente, meno male. Sapete che io utilizzo le, i pad lavabili, quindi... Ok, andiamo avanti con gli altri tre, che abbiamo Birdie. Anche questo ci piace assai. First touch, bello marrone più nocciola e l'overs che è un viola shimmer leggermente più polveroso, ma nemmeno troppo. Ok, andiamo sotto. Uh. Ci piace. Ci piace. Buona gamma colori, buona... sì, mi piace. Adesso, allora, sono belli luminosi, si possono fare vari trucchi, effettivamente sono caldi, quelli che piacciono a me. Volevo andarmi a pulire le mani e poi, una volta che si saranno asciugate, provare a vedere la matita. Prima di struccare tutto, questo è asciutto, oppure questo. Però. Eh però, effettivamente potrebbe avere una lunga durata visto che sono ancora qui a cercare di rimuoverla è una cosa che effettivamente ha promesso e quindi ci piace ora andiamo a struccare per bene tutto e andiamo a scoprire l'altra palette che è quella dei toni più freddi ok questa è quella dei toni più freddi e effettivamente sono più freddi eh. dopo magari faccio le swatch anche di queste e poi ve le metto a confronto bella, bella sempre tre opachi tre eh, shimmer sapete che in questa fredda vedo degli shimmer che mi possono piacere ma Partiamo con il primo, che è un chiaro rosato, leggermente polveroso. Lo dico subito. Eh sì, just, è leggermente polveroso. Poi andiamo con Aurora, bello il nome. È bello il colore. Bello. E poi con Earth Beats. Ah sì questa è leggermente più polverosa tutti vediamo. tutti i colori sono leggermente più polverosi ma è una cosa che se, si può tranquillamente risolvere eh, non ho trovato palette più costose che erano molto più polverose Aurora è spettacolare al momento credo che sia il mio colore preferito ma andiamo avanti con gli altri tre e abbiamo Frost Frosted, questi sono super morbidi, super cremosi, cioè sono belli da usare più col dito questi shimmer. No, vabbè. Bon tone, effettivamente è un rosina pastellino, che però freddo ma abbastanza scurino, non mi aspettavo così, mi ha sorpreso bello e poi chic allora di questa palette devo dire che gli shimmer sono qualcosa di spettacolare questo è bon questo qui bon ton non mi aspettavo è un rosino carino mm, so Totono, mattone, mattone, ok, i shimmer, okay. con quella dei caldi ci fai dei trucchi, mm. e dove l'ho messa? Con quella dei caldi ci si fanno dei trucchi davvero da tutti i giorni che si possono intensificare. Con quella dei freddi gli Shimmer sono uno spettacolo. Adesso, ok, ma in tutto questo, voi avete visto dove io vi ho messo la salvietta? L'altra? Non facciamo domande? Tutto normale. Allora, mettiamo a paragone. Questa è quella dei freddi, e questa è quella dei caldi. Freddi, caldi. Direi che la differenza si vede alla grande. Caldo, freddo. Mi piacciono, penso che siano belle da utilizzare separatamente, ma anche in combinazione ci sta, ci sta ed è, mi piacciono, qualità che adesso devo testare. Ma, um... Potrei anche ricredermi perché ad esempio in quell'altra delle che vi ho detto subito dicevo ma e poi dopo adesso sto impazzendo quindi ci può stare e niente, in, fatemi sapere se de, avete provato qualcuno di questi prodotti. magari quando de, vedo online, se magari è in promozione posso guardare i rossetti perché sarei curiosa anche dei rossetti anche perché credo che questo sia un rossetto di una vecchia collezione che ho detto non è il mio colore, mi piace un sacco, alla faccia del, non è un colore che porto tutti i giorni, ma mi piace molto, quindi potrei guardare anche per rossetti, magari de, un altro video ve lo aggiungo, oppure de, direttamente su Instagram e gli swatch, però bellissimi, fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosisce di più, quali vorreste prendere, quali state adocchiando. Io come sempre spero di essere stato utile, avervi tenuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!